del decreto aiuti ter si passa poi alla dichiarazione di imposta di soggiorno 2022 dal meffi chiarimenti esonero in caso di sospensione covid e ancora passando al tema del lavoro ricongiunzione contributi imps nuove funzioni per l'invio delle domande e ancora giornalisti dipendenti le istruzioni imps sul contributo aggiuntivo dell'1 Infine, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il concorso in magistratura, nuove regole per l'accesso alle prove, le novità del decreto aiuti TR. Nella parte finale della rassegna stampa diamo un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla domanda di bonus 200 euro per le partite IVA che slitta ancora verso l'istanza unica anche per i 150 euro del DL aiuti Terfa. Il punto Rosi Delia, la domanda del bonus 200 euro slitta ancora per le partite IVA. La DEP rettifica la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le istanze non prima del 26 settembre ma le casse sono pronte per adeguare la procedura alle novità del DL aiutiter che prevede 150 euro aggiuntivi per i redditi inferiori a 20.000 euro. Vediamo che per quanto riguarda le partite IVA che attendono di poter richiedere il bonus 200 euro dallo scorso maggio l'attesa continua, infatti slitta la data a partire dalla quale sarà possibile presentare la domanda ma con molta probabilità le casse adegueranno la procedura alle novità del DL ter che prevede un ulteriore contributo di 150 euro per coloro che hanno redditi inferiori a 20.000 euro percepiti nel 2021. Passiamo alla dichiarazione d'imposta di soggiorno 2022 dal MEF i chiarimenti esonero in caso di sospensione Covid. L'articolo è ancora una volta di Rosi D'Elia sulla dichiarazione dell'imposta di soggiorno dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Arrivano i chiarimenti sull'adempimento. Entro la scadenza del 30 settembre 2022 verranno trasmessi i dati del 2020 e del 2021 l'esonero in caso di sospensione dei versamenti a causa del Covid i dettagli sono all'interno dell'articolo cambiamo argomento e passiamo alla ricongiunzione contributi IMS nuove funzioni per l'invio delle domande online l'articolo è di Francesco Rodorigo L'INPS con la circolare numero 101 del 19 settembre 2022 comunica le nuove funzioni per la presentazione online delle domande di trasferimento dei periodi contributivi. Si tratta delle istanze per ricongiunzione, computo e costituzione di posizione assicurativa dei contributi INPS, implementato un punto di accesso unificato per tutte le gestioni dell'Istituto. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi dell'Inps. Proseguiamo con i giornalisti dipendenti, le istruzioni Inps sul contributo aggiuntivo dell'1%, dall'Inps appunto arrivano le istruzioni sul contributo aggiuntivo dell'1%, il messaggio numero 3418 del 19 settembre 2022 chiarisce che fino al 30 giugno scorso si applicano i tetti INPG, dal 1 luglio invece i limiti IMSS, le indicazioni per i datori di lavoro e la compilazione del flusso Uniemens sono riportate all'interno del documento di prassi, i dettagli sono all'interno dell'articolo e l'ultima notizia. Sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece il concorso in magistratura, nuove regole per l'accesso alle prove le novità del decreto aiuti-TER sono all'interno dell'articolo di Francesco Rodorigo. Per quanto riguarda il concorso in magistratura, il decreto TER introduce diverse novità per velocizzare l'assunzione di nuovi magistrati. Sarà possibile partecipare subito dopo la laurea e senza frequentare prima tirocini o scuole di specializzazione per le prove scritte sarà possibile utilizzare il computer passiamo infine all'ultima parte della rassegna stampa che si occupa di economia a partire dalla pagina dedicata dal corriere.it che apre sul bonus discount app antispreco gli strumenti per risparmiare contro il caro vita, e poi per quanto riguarda invece la misura del bonus tv sale da 30 a 50 euro. Ecco come funziona chi spetta e quando terminerà. Per quanto riguarda invece i numeri del giorno, il primo è 13 riguarda gli aeroporti in Italia, con un piano di 13 reti 4 hub e con le nuove piste di eh, riserva e 7,5 che riguarda gli miliardi da tagliare da parte dell'UE ai fondi dell'Ungheria. Gentiloni, difendiamo lo stato di diritto. Per quanto riguarda invece la casa, balconi e verande ora si possono chiudere con vetrate senza permesso e eh, l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi invece in tema di pensioni con inflazione aumenteranno, l'indicizzazione costerà 9 miliardi. L'articolo è di Alessia consonato e fa il punto su quello che può essere uno dei temi che si troverà ad affrontare il prossimo governo dopo le elezioni del 25 settembre ovvero quello della spesa pensionistica in aumento anche a causa dell'indicizzazione delle pensioni. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo per questo ed altri contributi vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it